Ciao a tutti oggi prepareremo il pan focaccia soffice il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa gli ingredienti sono farina di tipo manitoba latte olio sale zucchero lievito di birra fresco diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte il lievito e lo zucchero ed azioniamo il billi per 3 minuti 37 gradi velocità 3 aggiungere la farina l'olio, il sale ed azioniamo il bimbi per quattro minuti in modalità spiga. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento con luce accesa per almeno due ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto che è ben lievitato, trasferiamolo su una teglia rivestita con carta da forno. Estendiamolo con le mani. adesso bagnandoci le dita nel latte andremo a formare la nostra decorazione con i polpastrelli schiacciamo leggermente e formiamo delle strisce facciamole anche in orizzontale spennellare la superficie con il latte Facciamo lievitare in forno spento con luce accesa per 50 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il pan focaccia, adesso con i rebbi di una forchetta ripercorriamo tutta la decorazione. Spennellare la superficie con l'olio. Polverizzare con i semi di sesamo e di papavero alternandoli. Cuocere in forno per riscaldato statico a 200 gradi per 20-25 minuti circa. Il pan focaccia è cotto, lasciamolo intiepidire prima di servire. Pan focaccia soffice. Grazie e alla prossima ricetta!